un titolo un po' provocatorio eh, cittadino che difficile mestiere, riflessioni fra storia e eh, diritto eh, in effetti essere cittadino oggi non è un facile mestiere e è importante capire e conoscere quali sono i diritti e i doveri dei cittadini ma non lo era Uh, ugualmente un, faci, un facile mestiere nemmeno al tempo di Roma chiaramente io affronterò, far, cercherò di fare un viaggio mi limiterò chiaramente ad una mezz'oretta perciò mi scuso se dovrò sintetizzare e dovrò fare dei passaggi molto rapidi ma spero attraverso le eh, alcune pennellate di darvi un'idea chiaramente dell'evoluzione di quello che siamo per l'appunto eh, di quello che per l'appunto affronteremo eh, oggi ho detto inizialmente cittadino è importante individuare chiaramente la figura del cittadino capire chi era un cittadino nell'antica Roma civis, cittadino, civitas, cittadinanza e anche nell'antica Roma vi erano naturalmente sia dei diritti che dei doveri che spettavano al cittadino ma la cosa importante è inizialmente capire chi era un cittadino perciò ci possiamo fare una domanda chiaramente Calino. molto semplice che possiamo fare anche nel tempo attuale chi è un cittadino o meglio ancora come si diventa cittadini? è, lo stesso, è nello stesso modo eh, possiamo chiaramente declinare questa cosa per il tempo attuale? no, chiaramente ci sono delle differenze sostanziali Calino. degli spunti di, riflessioni, eh, di riflessione credo che noi si possano in questa mattinata chiaramente eh, offrirveli allora, mh, come si diventa cittadini nell'antica Roma? Beh, nell'antica Roma si diventa sostanzialmente per, eh, per nascita, ma era indispensabile chiaramente che il padre e la madre fossero per l'appunto cittadini romani. Vale a dire, era indispensabile, era condizione sine qua non per poter nascere tra virgolette cittadini, chiaramente essere eh, generati da due cittadini per l'appunto eh, romani oggi è la stessa cosa vedrete che non è proprio la stessa identica cosa chiaramente c'è un modo diverso tanto per essere iari di impostare ci sarà un modo diverso di impostare il discorso ma in tal senso la, lascerò chiaramente eh, lo, uno spazio adeguato al, al mio eh, collega ho detto si diventa cittadini per nascita qui viene già fuori un concetto eh, che eh, comunque oggi è presente, il concetto deglius sanguinis, vale a dire sì, per discendenza di sangue sostanzialmente si diventa per l'appunto cittadini romani. Ma accanto ai cittadini vi erano nella società romana eh, i non cittadini, quelli che possiamo chiamare stranieri o quelli che possiamo chiamare ancora... Per l'appunto, eh, non solo eh, stranieri, possiamo eh, chiamare anche soggetti che non erano addirittura delle persone. Per, immaginatevi come può essere complesso chiaramente il quadro che vi sto delineando. Sottolineo come io svilupperò eh, il mio ragionamento, le mie riflessioni, partendo chiaramente dall'epoca. Eh, repubblicana diciamo così intorno al quinto quarto secolo avanti cristo e cercherò di arrivare fino agli inizi del terzo secolo dopo cristo capite che è un viaggio molto lungo e limitarlo chiaramente e, do e doverlo inserire in un tempo così ristretto non sarà molto facile però per l'appunto dei concetti eh, cercherò per l'appunto di darli allora il primo l'abbiamo già visto è cittadino per l'appunto chi nasce da due cittadini romani e poi vi sono i non cittadini i non cives vale a dire nell'antica Roma gli stranieri venivano per l'appunto definiti peregrini è giusta questa indicazione che vi do, eh, che vi sto dando ora beh è giusta ma non è eh, diciamo così esaustiva perché perché in realtà nell'antica Roma si poteva diventare cittadini anche eh, qualora vi fosse un matrimonio fra un cittadino romano e una non romana ma non straniera. A chi, a chi sto facendo riferimento? Ai latini, tanto per essere precisi. Beh, Roma, voi immaginatevi una Roma risalente, una Roma arcaica, una Roma eh, della, della prima repubblica. Eh beh, necessariamente, questo è abbastanza logico, eh, i romani dovevano avere dei rapporti con queste popolazioni che stavano al di là delle diciamo così dei confini dell'Urbs, al di là dei confini chiaramente di, eh, di Roma. Andiamo, e eh, questi latini hanno non un'assimilazione all'interno della cittadinanza, plasma, ma hanno una, una, so una sorta... Di riconoscimento vale a dire gli si riconoscono alcuni diritti che sono collegati a che cosa alius civile vale a dire a quel diritto che era patrimonio esclusivo proprio dei cittadini romani i latini quindi potevano eh, diciamo così avere dei rapporti molto stretti con, noi, con i romani tant'è che a questi latini i romani riconoscono un ius particolare, un diritto particolare, il conubium, il ius conubi. Io cercherò di tradurre anche i pochi eh, termini che utilizzerò in latino, cercherò di tradurli, come state vedendo, in italiano perché so perfettamente che in questo momento sono collegati con, con, con noi molti studenti eh, che provengono dal liceo classico, dal liceo scientifico, ma vi sono anche degli studenti che provengono da istituti professionali da istituti commerciali tecnici perciò cercherò di essere eh, diciamo così chiaro per tutti questo anche per darvi un'idea e questo lo, lo, lo dico rivolgendomi proprio agli studenti eh, di quei percorsi formativi delle superiori dove non viene fatto il latino che anche le materie anche eh, gli esami che dovrete affrontare a giurisprudenza e che eh, diciamo così riguardano l'antichità, faccio riferimento a storia del diritto romano, faccio riferimento al mio esame di persone e famiglie in diritto romano, faccio riferimento a storia medievale e moderna. Chiaramente termini latini ci sono, ma tranquilli perché noi abbiamo l'abitudine tutti i docenti, non solo sono sottoscritto anche i colleghi di tradurre chiaramente perciò di eh, dare la possibilità a tutti di avere una eh, diciamo così un approccio sereno, diciamo, anche a queste materie storico-giuridiche. Bene, stavo dicendo per l'appunto che cittadini eh, si diventa per nascita e abbiamo visto le due categorie chiaramente dei eh, cittadini chiaramente eh, nati eh, da due cittadini romani e, e, oppure da un cittadino romano e da una eh, latina. I soggetti nati come cittadini romani si definiscono ingenui, ingenui. Questo lo sottolineo perché per l'appunto si può diventare cittadini romani anche da una posizione particolarmente svantaggiosa chiaramente che noi abbiamo di alcuni individui che pure sono presenti nella società romana, inizialmente devo dire nella prima epoca repubblicana, almeno fino alle guerre puniche, perciò andiamo a cavallo fra il quarto e terzo secolo per l'appunto d.C., eh, questi individui non sono poi numerosissimi, mi riferisco agli schiavi, guardate ragazzi. Ecco, la società romana diventa una società, diventerà una società, Schiavistica, vale a dire la spina dorsale economica della società romana sarà ad iniziare proprio dal terzo secolo e per i secoli successivi una società fondata chiaramente sullo schiavismo inizialmente questo è molto molto mh, relativo ciò cioè, nonostante chiaramente vedere la figura di uno schiavo è importante perché anche gli schiavi potevano diventare cittadini romani come sarebbe a dire qualcuno di voi mi potrebbe dire. Bene ragazzi, innanzitutto specifichiamo una cosa. I, gli schiavi non erano persone, non vengono considerati dall'ordinamento giuridico romano delle persone, vengono considerate delle cose, sono una res, una cosa, una cosa al pari di un animale, al pari di un oggetto, una cosa. C'è un'espressione molto bella eh, di uno studioso che definisce per l'appunto eh, gli schiavi delle cose parlanti ecco eh sì erano considerati cose chiaramente e, e che appartenevano ad un soggetto che veniva definito dominus e che su questi padrone perciò e che su questi esercitava un potere una potestas che definiamo dominica potestas cioè una potestas scollegata alla figura chiaramente del dominus. Chi era questo dominus? Era nat naturalmente un cittadino romano, era Naturalmente, un pater familias, un padre. Dal quale dipendevano tutti gli altri eh, soggetti, figli, figlie, mogli, mogli dei figli, chiaramente, ma dipendevano chiaramente, o meglio, appartenevano anche delle cose. Ora il Dominus aveva un potere veramente assoluto, un potere, un potere completo e complesso al tempo stesso, ma un suo diritto, e qui come cittadino chiaramente, un cittadino di pieno diritto era eh, il Dominus nello specifico, eh, fra i suoi diritti vi, erano, vi era anche quello di poter affrancare, manomettere chiaramente questi eh, schiavi. Eh, vale a dire liberare, liberare questi schiavi e farli diventare eh, uomini liberi. Perciò eh, lo schiavo che veniva manomesso, che veniva affrancato, che veniva che veniva, spero di essere eh, chiaro, diventava un Soggetto, perciò da cosa passava a persona, tanto per essere precisi, vale a dire una persona parlante per l'appunto e non più una cosa parlante. Quando noi parliamo chiaramente eh, dell'acquisizione di quello che si definisce status libertatis, però eh, questo produceva un ulteriore vantaggio per chi veniva eh, liberato chiaramente. Non solo diventava un uomo libero, ma diventava anche automaticamente cittadino romano. E questo è un qualche cosa che deve essere tenuto presente. Mi permetto di fare una... Un piccolo eh, riferimento ad una società antica chiaramente con la quale ci possiamo anche confrontare la società greca eh, chiaramente lì non si può parlare di un diritto greco unico dobbiamo parlare necessariamente di diritti eh, greci il diritto di Atene di, di Sparta eh, di, eh, di Tebe delle, delle varie pole eh, per l'appunto greche bene nel mondo greco era possibile chiaramente per il padrone, per il signore, per il dominus, usiamo il termine latino, eh, manomettere, vale a dire affrancare, vale a dire liberare lo schiavo, ma lo schiavo una volta affrancato diventava sì uomo libero, ma non sarebbe mai diventato un cittadino romano. Vedete che. o oh, Scusate, un cittadino ateniese o spartano o, o di altra, o di altra eh, città greca. Nel mondo romano, invece, il discorso è diverso. Un soggetto, eh, un soggetto, un individuo, uno schiavo, una volta affrancato, una volta manomesso, va bene, diventava automaticamente uomo libero perciò acquisiva lo status libertatis e al contempo diventava un, un nuovo cittadino vale a dire acquisiva lo status civitatis capite che eh, la posizione di questi soggetti è una posizione sicuramente molto diversa dai soggetti descritti seppur rapidamente e seppur con molti limiti chiaramente per il mondo greco capire però la differenza credo sia utile e al tempo stesso chiaramente anche eh, stimolante per eh, qualche eh, ulteriore riflessione noi inizialmente abbiamo detto che il soggetto che nasceva da due romani, da un romano e da una romana era definito ingenus, vale a dire nato libero tanto per essere eh, precisi lo stesso succedeva chiaramente per quanto riguardava eh, gli schiavi? No una volta che lo, sta, che lo schiavo era liberato, diventava cittadino romano, diventava un libertus, perciò aveva una posizione sicuramente eh, inferiore rispetto all'incenuos, vale a dire rispetto all'uomo nato eh, libero vedete che eh, cittadini quindi si poteva diventare non solo per nascita ma anche per franca, affrancazione come avveniva questa affrancazione? attraverso quello che nel diritto romano si, definisco, si definisce manumissio che erano le manumissioni, appunto la traduzione può essere affrancazione, può essere liberazione una, una traduzione molto libera, molto ampia chiaramente e erano previste rigorosamente dal ius civile Quel diritto che costituisce attenti la pietra proprio eh, angolare sulla quale si costruisce la società romana questo è molto importante chiaramente da eh, ricordare ma accanto alle manomissioni da momento che facciamo questo viaggio che ci porterà fino al terzo secolo eh, d.C., accanto alle manomissioni previste dal gius civile vi erano anche delle cosiddette manomissioni pretorie vale a dire che con il tempo si verranno ad affermare ed erano manomissioni riconosciute e tutelate dalla figura del pretore, un magistrato romano che aveva, giurisdizio, che aveva giurisdizione, tanto per essere precisi. Guardate, quali erano le forme di manomissioni? Questo ve lo dico molto rapidamente per darvi proprio un flash eh, molto, molto rapido. Eh, beh, erano manomissioni eh, che si definiscono le, le tre, diciamo così, cosiddette juste ac legittime, vale a dire fondate sul diritto eh, civile: era la manomissione vindicta, la manomissione censura, la massonumissione testamento due paroline proprio rapidissime, la Manomissio Vindicta era sostanzialmente una sorta di finto processo. Il Dominus, il signore, si metteva d'accordo chiaramente con un amico, anche lui cittadino di pieno diritto, e eh, questo cittadino eh, prendeva la figura del cosiddetto adsertor libertatis, vale a dire colui che assediva la libertà di un altro soggetto. Andavano di fronte a un pretore e questo signore che cosa diceva? Guarda che quello che viene considerato uno schiavo e è tenuto in schiavitù in realtà non è uno schiavo ma è un uomo libero. Il Dominus, non, eh, che era convenuto per l'appunto in giudizio, non si opponeva a questa affermazione e il pretore quindi dichiarava libero questo soggetto che perciò acquisiva, come abbiamo detto prima, anche lo status civitatis e diventava per l'appunto un libertus. La manumissio, Beh, la manumissio sensu è una, una manumissione molto semplice perché voi sapete che nella, nel mondo romano ogni eh, tot di tempo, normalmente erano cinque anni ma poteva la cosa anche eh, avere una, una tempistica diversa, eh, avveniva il censimento chiaramente eh, dei cittadini eh, romani ecco al momento in cui vi era per l'appunto questo censimento il dominus inseriva nelle liste dei cittadini eh, lo schiavo che a questo punto era considerato uomo libero e al tempo stesso per l'appunto anche in questo caso cittadino romano infine la manomissio testamento che è una, una delle forme di manomissioni di affrancazione di liberazione particolarmente usata soprattutto nella seconda non solo ma soprattutto nella seconda parte dell'epoca repubblicana e successivamente anche nell'epoca classica nell'epoca del principato chiaramente vale a dire una manovissione basata su che cosa? Sulla voluntas, sulla volontà del Dominus, una volontà che veniva inserita all'interno di una tavola testamentaria e che alla morte del Dominus stesso produceva automaticamente la libertà chiaramente dello schiavo e quindi lo schiavo diventava libertus, lo schiavo diventava nuovo cittadino romano. Come vedete individuare la figura del cittadino soprattutto nell'antichità non è molto, molto, molto semplice, è molto articolata. Concludiamo questo discorso che riguarda per l'appunto eh, eh, la, la, la, la possibilità di diventare civista, la possibilità di diventare cittadino chiaramente e dobbiamo fare riferimento alla terza forma. Nella quale si poteva diventare cittadino guardate anche oggi vedrete che ve ne parlerà anche eh, il collega il professor benvenuti anche oggi noi abbiamo una forma simile seppur chiaramente adattata ai tempi seppur naturalmente con una viene declinata in modo un po diverso parlo della concessione chiaramente della cittadinanza ora dal momento che, che essere cittadino nell'antica Roma, beh sì, era un difficile mestiere come abbiamo detto eh, nel, nel titolo della lezione, ma costituiva anche una posizione particolarmente importante di privilegio e i romani cercano di condividere al minimo, almeno per lunghi secoli chiaramente, eh, questa loro posizione di privilegio eh, rispetto ai non cittadini per l'appunto e perciò anche per quanto riguardavano le concessioni andavano in modo molto cauto, in, eh, tanto per essere eh, chiari e ripeto seppur furono soprattutto concessioni date ad personam, vale a dire per particolari attività fatte da questi non cittadini a favore di Roma che meritavano un premio e quale premio più importante del diventare cittadino romano? Di acquisire lo status civitatis. Perciò si deve capire chiaramente come questa concessione fossero eh, centellinate. Noi abbiamo eh, moltissime fonti che attestano per l'appunto molte eh, di queste mh, concessioni eh, che si definiscono concessioni viritane, vale a dire date al singolo soggetto, a, ad, una, ad uno straniero, alla sua famiglia, ma sempre in forma molto limitata. Sì, forma molto limitata perché dovremmo aspettare gli inizi del primo secolo avanti Cristo per avere le prime concessioni più estremi che appunto, coinvolgono eh, intere popolazioni ma arriviamoci per gradi ragazzi, vediamo di capire prima eh, questa eh, concessione della cittadinanza guardate, lo dico eh, non lo dico chiaramente agli studenti che fanno il latino, che fanno il classico e che perciò il latino per farvi capire però un concetto di base che va comunque compreso come si dice come si può tradurre la locuzione concessione della cittadinanza in latino beh qualcuno mi potrebbe Don dire no. beh concessio buongiorno eh, qualcuno mi potrebbe dire concessio civitatis che da un punto di vista grammaticale non è poi eh, così sbagliata però dal momento che noi siamo partiti dall'interno è un tesoro, è un qualche cosa di prezioso chiaramente perché alla cittadinanza abbiamo detto sono collegati certo dei doveri ma molti diritti e molti chiaramente privilegi ecco viene considerato a Romani un tesoro che eh, solo in casi eccezionali può essere esteso ecco perché prima eh, del primo secolo avanti abbiamo soprattutto le concessioni viritane, le concessioni ad persona, tanto per essere che per l'appunto i romani concedono a questi stranieri era molto ambito chiaramente come ho già avuto modo di sottolineare proprio perché l'essere cittadino dava un ombrello una protezione eh, particolarissima che al soggetto che per l'appunto aveva la cittadinanza stessa certo come ho detto prima vi erano dei doveri ma vi erano anche dei diritti eh, fino a quando questo lo dico chiaramente eh, per inciso fino a quando non avremo la riforma dell'esercito da parte di Mario ma appunto dobbiamo arrivare fino all'ultimo periodo chiaramente della Repubblica l'esercito era formato da cittadini romani che avevano l'obbligo il dovere chiaramente di proteggere la patria eh, avevano l'obbligo perciò di eh, oggi potremmo definirlo anche se non c'è più da noi oggi un, un dovere di fare il servizio chiaramente militare poi le cose cambieranno dopo la riforma di Mario quando l'esercito diventerà un esercito di professionisti però voi capite, questo è un dovere molto importante, un dovere che è non è unico chiaramente, ma accanto a questo dovere, ad altri doveri che il cittadino romano aveva, vi erano molti, molti diritti. Soprattutto questo privilegium, come dicevo prima, da un ombrello, una copertura, una tutela, non si tocca un cittadino romano, un provinciale, uno straniero, non può toccare in nessun modo un cittadino romano accanto stavo dicendo a queste, eh, a queste forme noi incominciamo a vedere un ampliamento della cittadinanza romana eh, in modo significativo ad iniziare dal primo secolo eh, a.C. ma prima di parlare di questo passaggio che pure è importante da un punto di vista eh, storico eh, giuridico è bene eh, ricordare come le concessioni della cittadinanza chiaramente eh, quando per l'appunto queste avvenivano e abbiamo sottolineato avvenivano in forma centellinata chiaramente non, eh, fanno comprendere da un lato eh, diciamo così l'attenzione del non romano verso chiaramente i romani ma al tempo stesso fa comprendere come almeno per lunghi secoli il fenomeno della cittadinanza fosse un fenomeno escludente, non inclusivo. Un passaggio per l'appunto l'abbiamo agli inizi del primo secolo avanti Cristo. Qualcuno di voi si ricorderà che intorno al 92-91 avanti Cristo abbiamo le cosiddette guerre sociali. Vale a dire, i soci italici eh, e i latini in primis eh, agiranno militarmente contro Roma. Vogliono molte cose da Roma, ma vogliono anche e soprattutto il riconoscimento della cittadinanza romana perché noi abbiamo detto che nella società romana chiaramente eh, i latini non, non erano considerati degli stranieri ma non erano nemmeno considerati dei cittadini di pieno diritto e questo essere di pieno diritto cittadino romano guardate è fondamentale faccio una piccola parentesi tanto per darvi un'idea di quanto fosse importante. Ci sono tre parole eh, che eh, sono riportate nelle scritture sacre, chiaramente le ritroviamo, eh, sono eh, riportate ad, un, ad una figura che sicuramente voi tutti conoscete, Saulo di Tarzio, San Paolo. Eh, Saulo di Tarso che viene catturato dalle guardie del tempio ebraico viene trascinato di fronte al tribunale eh, dei sacerdoti ma tutta l'operazione diciamo, eh, di, eh, diciamo così, di eventuali successive sanzioni viene bloccata da tre parole per l'appunto le parole di San Paolo civis romanus sum io sono un cittadino romano tu non mi puoi toccare perché non sei un cittadino romano. se non sei al mio pari capite che importanza poteva avere nella società romana la figura del cittadino. Il cittadino che per tutta l'epoca repubblicana, chiaramente, e qui sottolineo epoca repubblicana, è un cittadino attivo, è un cittadino che come ho detto prima ha dei doveri ma ha molti diritti chiaramente. La situazione cambierà eh, fra poco, dopo, dopo poco tempo chiaramente, ma concludiamo il discorso della estensione della cittadinanza abbiamo detto eh, abbiamo queste guerre sociali in seguito a queste guerre sociali eh, Roma in modo molto pragmatico eh, riconosce la cittadinanza attraverso una Lex Iulia del 90 avanti Cristo eh, Lex Iulia De Civitate Latinis Danda perciò una legge Giulia, qui non si fa riferimento a Giulio Cesare eh, su questo non ci piove il periodo è troppo diciamo così, eh, precedente alla, alla figura chiaramente di Cesare, una Lex Iulia de Civitate latinis danna, come dice il nome stesso, è molto semplice anche per chi non conosce il latino, che concede la cittadinanza latina chiaramente ai eh, latini, eh, la cittadinanza romana, scusatemi, ai latini, eh, e eh, una successiva legge, la Lex Plauzia Papiria. Eh, il nome completo è l'ex Plausia Papiria de Civitate Sociis Danda perciò vedete da una parte abbiamo i latini dall'altra parte abbiamo i soci che per, per certi aspetti erano già stati assimilati, avvicinati chiaramente ai latini bene, queste due leggi fra il 90 e l'89 avanti Cristo vengono a concedere la cittadinanza a tutti gli abitanti a tutti diciamo così i, i, i componenti queste popolazioni, i latini da una parte e dall'altra per l'appunto i soci italici. Nel corso del primo secolo eh, avremo ulteriori eh, estensioni ecco. della cittadinanza. Potete ben comprendere quindi come quel fenomeno così escludente incomincia invece a diventare un fenomeno inclusivo. Quei diritti eh, quei, eh, diciamo così, quei, quelle prerogative esclusive proprio dei romani vengono ad essere condivise per l'appunto da altri soggetti, nello specifico i latini e, e i soci italici. Stavo dicendo che nel corso del primo secolo eh, avanti Cristo faccio riferimento ad un'altra Lex, una Lex Roscia, siamo nel periodo di Cesare, intorno al 49 avanti Cristo, estende la cittadinanza alle popolazioni del nord Italia, dell'attuale eh, nord Italia, incomincia questa operazione, diciamo così, a coinvolgere intere popolazioni. Che cosa succede con Augusto? Con Augusto abbiamo un freno, erano troppi nuovi eh, cittadini, e perciò sotto Augusto, qui siamo in un periodo che è il avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, faccio riferimento che Augusto eh, nel, nella, nel Re Segeste degli Augusti, nel, nel suo, nel, nel suo Monumentum Manciranum, tanto per essere cari, ehm, si riempie la bocca della frase res pubblica restituta, la restaurazione della Repubblica, ma il disegno augusteo è un disegno completamente eh, diverso. Sta cambiando lo Stato, eh, sta svuotando chiaramente tutti quegli organi costituzionali eh, propri chiaramente eh, della eh, Repubblica, sostituendoli a, un nuovo, a una nuova struttura di Stato che vede e vedrà al suo vertice chi. Il Princeps, l'imperatore, meglio sarebbe chiamarlo Princeps, almeno per quanto riguarda questa prima fase eh, dell'epoca eh, classica. Non a caso questo periodo che va da Augusto fino ad arrivare ai Severi, perciò inizio del III secolo eh, d.C., si definisce Principato per l'appunto. Bene. In questo periodo, la figura del cittadino eh, viene indubbiamente lentamente a mutare. Prima abbiamo detto che il cittadino era titolare di diritti e titolare di doveri, ma è sempre un cittadino: è sempre colui che partecipa alla res pubblica, tanto per essere eh, chiari. Da agosto in avanti, soprattutto con i suoi successori, il cittadino perderà sicuramente questa sua qualifica specifica di cittadino per diventare lentamente, progressivamente ma ineluttabilmente un suddito e questa è la differenza fondamentale dei due periodi storici. Con Augusto abbiamo detto viene eh, la concessione della cittadinanza ad essere fortemente limitata, si cerca di limitare quindi non solo le cosiddette donazioni, non solo le concessioni viritane, ma verrà, eh, diciamo così, a essere molto, molto limitata anche la possibilità da parte del Dominus di manomettere gli schiavi e perciò di farli diventare nuovi cittadini. Eh, noi conosciamo una legge che si colloca proprio alla fine del eh, primo secolo a.C., faccio riferimento a una legge che si chiama Lex Fufia, Canina, che è del 4 a.C., con la quale si impone ai cittadini, si impone perciò ai domini, di liberare, se volevano sicuramente, gli scavi, ma in percentuale, chiaramente, vale a dire in forma ridotta. Fino a quel momento se un Dominus eh, che aveva magari 2.000 schiavi, cioè 2.000 schiavi è possibile, ma certo che era possibile, anche numeri superiori, le avesse voluti manomettere, affrancare tutti, l'avrebbe potuto fare. Ecco, con la, questa legge eh, augustea... Si blocca e si dice non più di tot, cioè una, ci sono delle percentuali chiaramente, non più del 10%, non più del 5% e comunque in forma non superiore ad un numero massimo di 500 schiavi. Si cerca di limitare, questo che a noi interessa senza entrare in merito proprio alla legge, capire come si cerca di limitare fortemente da una parte la concessione della cittadinanza da una parte le affrancazioni le liberazioni per l'appunto eh, degli eh, schiavi che avrebbero prodotto per l'appunto un ulteriore aumento eh, dei eh, cittadini la situazione eh, prosegue chiaramente, qui siamo nel corso chiaramente del primo secolo ma abbiamo alcuni comportamenti che sono un po' particolari per esempio abbiamo la figura di Claudio eh, siamo intorno alla metà del eh, primo secolo d.C., una figura particolare, un imperatore affascinante, un imperatore eh, che sale al potere in età tarda, per allora indubbiamente lo era, eh, e che è un profondo conoscitore della storia, della filosofia, è un profondo conoscitore delle lettere, è un uomo eh, che, eh, diciamo così, ha anche una sua, va studiato in modo particolare, eticità, diciamo così, di atteggiamento. che e qui noi abbiamo una, una tavola, la tavola clesiana ritrovata nel nord Italia vicino eh, al Municipium Tridentinum, vicino alla città di Trento mh, che parla per l'appunto di un riconoscimento di una cittadinanza di alcune popolazioni composte da provinciali, composte da stranieri che avevano usurpato la cittadinanza e in questa epigrafe che è possibile eh, leggere e che è attualmente conservata presso il museo archeologico di Trento per si legge che queste popolazioni che avevano scippato una cosa molto grave per i romani la cittadinanza non solo non vengono punite ma gli viene riconosciuto il loro status di, eh, di cittadini e qual è la giu... più che giustificazione guardate non è una sanatoria eh, Claudio e ripeto lo leggiamo nella fonte alla quale ho fatto riferimento che cosa dice? Beh, queste persone si sono, questi soggetti, queste popolazioni si sono autoromanizzate, eh, hanno sposato i nostri costumi, hanno sposato i nostri nomi, hanno sposato la, i nostri sacri, la nostra religione. Beh, perché punire una... una, una una volontà di condividere chiaramente la cittadinanza capite che quel, guardate alcuni in questo hanno voluto vedere una, una forma di status eh, di eh, di usculture vale a dire eh, una concessione che viene concessa che viene data proprio in ragione anche della eh, condivisione per l'appunto di una cultura andando avanti vedo che il tempo chiaramente è tiranno e quindi non posso continuare ad approfondire argomenti su argomenti e ce ne sarebbero veramente tanti, ricordatevi il passaggio, è cittadino suddito noi qui ormai siamo in una fase in cui ormai i doveri sono sicuramente eh, maggiori rispetto ai eh, diritti ma ancora per tutto il primo secolo d.C. l'essere cittadino continua ad essere un privilegio nel secondo secolo d.C. succede qualcosa di particolare innanzitutto l'estensione ormai della cittadinanza è un qualche cosa di acquisito, moltissime popolazioni, moltissimi a moltissimi eh, provinciali viene riconosciuto il eh, diritto di cittadinanza guardate una piccola parentesi è stato scoperto nel, di recente, eh, dico di recente perché sono passati poco più di se, nemmeno 70 anni nel 1957 a banasa è una località eh, nel sud del marocco eh, in quella che una volta era la provincia della mauretania tingitana vale a dire eh, in, un, in, un, in, un, eh, in, in un settore geografico eh, che corrisponde al sahara che corrisponde all'africa del nord ma siamo nelle profondità del sahara è stata trovata per l'appunto una tavola eh, dal nome del luogo appunto si definisce tavola banasitana nella quale per l'appunto, e siamo nella seconda metà eh, del secondo secolo d.C., dalla quale risulta che eh, l'imperatore Marco Aurie, Aurelio concede la cittadinanza romana a eh, un capo tribù che prenderà il nome, acquisirà il nome di Giovanni, eh, e, e un successivo provvedimento che estenderà questa cittadinanza anche ai, ai figli, alla famiglia eh, di Giovanni. E probabilmente anche a quella che possiamo definire la tribù comunque vedete come la cittadinanza penetri penetri in tutti i settori chiaramente del mondo antico per l'appunto conosciuto e poi abbiamo un passaggio l'ultimo passaggio un passaggio mh, particolare mh, siamo al tempo dei severi eh, ricordiamoci che la dinastia dei severi si sviluppa dalla fine del secondo secolo dopo cristo agli inizi del terzo secolo eh, dopo cristo e viene fondata da eh, Settimio Severo per l'appunto il suo successore il figlio Caracalla emana nel 212 d.C. un editto una costituzione imperiale un editto con il quale eh, viene concessa la cittadinanza romana a tutti gli abitanti liberi dell'impero tutti gli abitanti liberi dell'impero quindi voi capite che l'essere cittadino non ha più, se lo vogliamo inquadrare nel periodo storico chiaramente di riferimento non ha più quella valenza iniziale alla quale, della quale io vi ho parlato eh, innanzitutto il passaggio, il cittadino, titolare di diritti e doveri ma compartecipe, cioè un cittadino attivo se oggi volessimo usare questo termine non so se vorrà prendere lo spunto poi il collega anche da questo e poi che abbiamo dall'altra parte? Abbiamo sì certo un cittadino che è, però è un suddito, che però eh, diciamo si deve rispondere a quella che è la maestas, ma non è più la maestas popoli romani, è la maestas dell'imperatore, è la maestas di una nuova struttura. Spero di non, aver, di non avervi annoiato e passo la parola al collega, benvenuti. Bene, eh, ringrazio il professor Tofanini a nome di tutto l'uditorio, a nome di tutti gli studenti per la bellissima lezione, per averci, eh, eh, per averci appunto eh, insegnato molte cose sul, su questi temi, di come anche nel mondo antico queste problematiche, il tema della cittadinanza, il tema dell'essere cittadino, erano comunque affrontate in un certo modo certo diverso rispetto a quello al modo in cui noi affrontiamo queste tematiche oggi però comunque erano tematiche importanti di grande rilievo perché effettivamente il cittadino è una posizione è una conquista anche l'essere cittadino è una conquista molto importante perché è collegata anche all'esercizio delle, delle libertà, delle libertà individuali, delle libertà collettive. Il collega giustamente ha fatto una distinzione fra cittadini e sudditi per proprio evidenziare come diversa sia la posizione degli individui nei confronti dello Stato e certamente laddove nello sta, in uno Stato ci fossero soltanto sudditi e la parola sta a significare un soggetto subordinato, un soggetto che quindi ha pochi diritti se non nessun diritto si potrebbe dire da vantare nei confronti dello Stato o della collettività, beh, quanto è diversa questa posizione rispetto a, a quella da dove insomma trionfa il cittadino, cioè un soggetto che, può, che è veramente titolare di diritti, è titolare di diritti e di doveri al pari degli altri soggetti senza discriminazione però è chiaro che tutte queste tematiche nel mondo contemporaneo solo apparentemente sembrano un po' superate perché in realtà diciamo la complessità del mondo contemporaneo ci spinge a analizzare questi temi anche con una certa criticità perché effettivamente eh, il la posizione dei singoli nei confronti dello Stato, la posizione dei singoli anche nell'ambito de della propria capacità giuridica, cioè la possibilità di esercitare diritti, ma anche di svolgere di doveri, come fra l'altro vedremo, eh beh, è comunque contrassegnata da tutta una serie di disposizioni che possono essere, come dire, anche molto diverse fra Stato e Stato. Diciamo, non c'è una vera e propria unità e nel, nel, nel mondo contemporaneo, nell'ambito dei vari stati del mondo, che sono centinaia, nel modo in cui vengono considerate le persone, gli individui. E cercherò, insomma, io in, in breve tempo di... Eh, focalizzarmi proprio poi su alcuni aspetti legati proprio all'essere cittadino, che cosa significa e perché questo costituisce un difficile mestiere. Beh, lo ha detto il collega, mi, ricol mi ricollego appunto anche a quello che lui poco prima, poc'anzi vi ha eh, insegnato. Il cittadino è colui al quale viene riconosciuta la pienezza dei diritti politici e sociali nello Stato in cui appartiene. E il termine cittadinanza indica proprio questo rapporto tra individuo e lo Stato. È uno status denominato civitatis, come diceva il collega, al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. È un rapporto quindi complementare. Che, viene, che tiene in uguale considerazione entrambi i termini, cittadino e Stato, cioè insomma non possono vivere l'uno senza l'altro, non ci può essere un cittadino senza lo Stato eh, a cui riferirsi e, no, e chiaramente anche lo Stato è composto da cittadini. Per quello che riguarda la cittadinanza, cioè l'essere cittadini di uno Stato, Beh, il collega ah, ci ha parlato di ius soli, di ius sanguinis di quindi anche delle tematiche eh, molto complesse anche nel mondo antico per ciò che riguardava la concessione della cittadinanza Beh, ancora oggi si discute di questi temi se voi eh, seguite un po' eh, l'attualità eh, i giornali eh, quello che viene anche discusso in televisione o meglio che veniva discusso fino a poco tempo fa perché ora ci si concentra purtroppo dico io soltanto sulla malattia sul covid ma in realtà insomma questi sono temi che comunque fino a poco tempo fa riempivano anche le pagine dei giornali cioè il tema della cittadinanza dello ius soli, dello ius sanguinis. Ecco nel mondo contemporaneo i paesi eh, dove prevale lo ius soli, lo ius soli potremmo dire quello puro, cioè secondo il quale eh, la cittadinanza viene data dallo Stato sul cui territorio si è nati, cioè praticamente eh, se uno nasce in uno Stato a prescindere dalla, da quella che è il, eh, la cittadinanza dei suoi genitori diviene comunque cittadino di quello Stato, acquisisce di diritto la cittadinanza di quello Stato. Ecco, i paesi dove eh, prevale questo sistema dello IUS soli, eh, nel mondo contemporaneo, in tutto il mondo insomma non è che siano poi così tanti, sono circa il 18% rispetto a tutti i paesi del mondo però se si va a vedere anche in quale contesto sono vige prevalentemente lo ussoli noi vediamo che di questo 18% almeno l'83% è concentrato nel nord, nel centro e nel sud America eh, tipicamente tipici paesi dove appunto eh, si applica lo ussoli sono gli Stati Uniti ad esempio il Canada l'Argentina, il Brasile, il Cile, la Colombia, il Messico, il Perù e il Venezuela, cioè sono paesi dove eh, appunto la cittadinanza si acquisisce nel momento in cui appunto un soggetto nasce in un determinato territorio, anche se i suoi genitori sono stranieri, per cui uno, eh, un sudamericano ad esempio che nasce negli Stati Uniti diviene un un figlio di sudamericani che nasce negli Stati Uniti diviene automaticamente cittadino statunitense ecco in Europa eh, probabilmente diciamo c'è un fenomeno un po' opposto cioè ci sono paesi dove prevale il sistema eh, dello ius soli anche perché le nostre origini certamente si fondono diciamo la nostra storia ha radici profonde anche nel mondo antico, e abbiamo sentito prima il collega Tofanini come lo ius soli e ius eh, sanguinis fosse prevalente anche nel mondo romano, perlomeno diciamo, nella, diciamo nei primi secoli. e eh, però in Europa in realtà eh, vi sono molte soluzioni, cioè lo Ius Soli non è che non esiste, esiste però ha un'applicazione più temperata, più parziale. Eh, normalmente eh, si ha, eh, diciamo la cittadinanza, il regime giuridico collegato all'acquisto eh, all della cittadinanza risulta una sorta di mix fra Ius eh, sanguinis cioè la cittadinanza ereditata dai propri genitori e ius soli, cioè la cittadinanza data dallo stato su cui il territorio si, si è nati. Come vi dicevo nel nostro continente prevale lo ius sanguinis, però le situazioni nelle quali si applica lo ius soli sono quindi eh, non è che non esistono, esistono, ma sono sempre vincolate a un qualche requisito. Eh, però sono molto diverse da, tra Stato e Stato cioè mh, vi sono dei meccanismi che sono eh, diversi in Italia rispetto alla Francia, rispetto alla Germania, rispetto al Regno Unito rispetto alla Spagna, rispetto alla, Francia, alla Grecia ad esempio in Germania è necessario che almeno uno dei due genitori stranieri viva regolarmente da almeno otto anni sul territorio tedesco affinché i figli eh, di, eh, acquisiscano automaticamente In Grecia sono richiesti eh, almeno oh, per un genitore almeno cinque eh, anni di permanenza in Grecia. In Spagna è un po' più facile ottenere la cittadinanza eh, per la seconda generazione eh, perché basta un solo anno di permanenza sul territorio, mentre diventa invece più complicato in caso di genitori che sono nati all'estero eh, situazione in cui gli anni diventano richiesti diventano dieci eh, in Portogallo il soli scatta eh, diviene automatico solo a partire dalla terza generazione mentre invece in Belgio e in Francia ogni bambino acquisisce la cittadinanza eh, i stranieri all'età all di 18 anni un po' come Accade anche in Italia, anche se l'acquisizione la, della cittadinanza in quel caso non è automatica, ma occorre una domanda. Quindi ci sono vari sistemi, diciamo, vari meccanismi varie, e tutto ciò eh, comporta, come dire, anche delle differenze che poi si traducono. Eh, sicuramente anche sul modo in cui vengono percepiti certi diritti anche sul modo in cui vengono eh, concesse certe libertà e così via e poi mh, se uno mi dovesse chiedere ma è meglio un sistema o l'altro, qual è il sistema migliore qual è il meccanismo migliore per regolamentare per basare diciamo, la condizione della cittadinanza è meglio lo Ius soli o è meglio lo ius sanguini, in realtà una risposta non si può dare netta e precisa, anche perché eh, ognuno di questi sistemi eh, presenta dei difetti, ognuno di questi sistemi è comunque basato su scelte che esprimono diciamo, alcune esigenze di politica legislativa quindi di fatto diciamo, sono caratteristiche di ogni Stato ma in ogni Stato si dibatte perché probabilmente in ogni ordinamento eh, si tene, diciamo, il dibattito in ordine a queste tematiche soprattutto oggi che siamo in un'epoca di grandi migrazioni e, e chiaramente questi temi sono di attualità eh, sempre più marcata e, di molto, e quindi anche di grande interesse probabilmente diciamo noi siamo in un'Europa quindi facciamo anche parte dell'Unione Europea però in realtà tutti i paesi che compongono l'Unione Europea sul tema della cittadinanza hanno delle regole nazionali differenti come abbiamo visto vi ho fatto alcuni esempi ma vi sono delle regole quindi differenti l'uno dall'altro e, eh, e questo comporta anche che gli status personali, le condizioni giuridiche dei soggetti no, no. soprattutto degli stranieri che poi possono richiedere la cittadinanza eh, presso uno stato di uno stato beh, poi in realtà sono molto diversi e mh, pensiamo ecco oggi anche al fenomeno appunto dell'emigrazione, dei, dei clandestini che vengono, diciamo, che cercano di ottenere non solo un appoggio fisico e quindi di emigrare in un territorio, ma magari poi con il tempo decidono di acquisire una legittimazione nel, nel, nel, nell'ambito territoriale e poi magari otterranno e potranno ottenere la cittadinanza. Beh, e questi, le regolamentazioni di ogni stato sono molto diverse per cui vi sono stati dove vi è una maggiore chiusura altri dove vi è una maggiore apertura e probabilmente in questo senso l'Europa potrebbe fare di più, per cui si parla tanto anche di cittadinanza europea perché essendo cittadini europei eh, chiaramente noi potremmo anche pensare che l'Europa visto che regolamenta eh, su molti settori dirige e produce norme in molti settori possa anche emanare norme in tema di concessione della cittadinanza norme uniformi, norme comuni in realtà non è così eh, chiaramente è difficile armonizzare la cittadinanza europea con la cittadinanza dei singoli stati nazionali ecco vediamo quindi all'Italia beh in Italia il concetto di cittadinanza moderno, quello diciamo un pochino su cui si basa il nostro ordinamento, certamente si fonda sullo ius soli, la, eh, su, scusate, sullo ius sanguinis. A, diciamo, il nostro ordinamento ha queste origini classici, eh, cioè vale a dire la cittadinanza italiana si, si acquista iure sanguinis, cioè se si nasce o si è ad adottati da cittadini italiani. Le norme sono contenute in una legge, la legge 5 febbraio 1992 numero 91, eh, poi in realtà al, anche altra normativa in materia di eh, cittadinanza, ma anche in relazione agli stranieri, vi è un testo unico del 1998 sulle disposizioni concernente la disciplina dell'immigrazione e detta norme sulla condizione dello straniero. Vi sono comunque tutta una, vi è una, tutta una serie di disposizioni che riguardano eh, quindi sia il cittadino come si acquisisce la cittadinanza, sia anche lo straniero. Quando lo straniero può richiedere legittimamente la concessione della cittadinanza italiana e quindi ma la base come vi dicevo è quella dello ius sanguinis lo ius soli diciamo ha una posizione un po residuale nel nostro ordinamento non è che non esista il meccanismo dello ius soli ma esiste in forma limitata cioè eh, se uno straniero nasce sul territorio e magari da genitori apolidi, cioè genitori che non, hanno, che non sono cittadini di nessun paese, come vedete è una situazione molto residuale, basti pensare che secondo i dati Istat attualmente in Italia gli apolidi, cioè eh, persone, che, eh, non ha la che non hanno la cittadinanza di nessuno stato o perché gli è stata revocata o per vari motivi esistono nel mondo sono circa 10 milioni in Italia attualmente secondo i dati del 2019 dell'Istat sono 726 quindi non sono tantissime, è un numero residuale ecco i figli di Apoliti acquisiscono automaticamente la cittadinanza italiana acquisiscono la cittadinanza italiana anche eh, i bambini che, i cui genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello stato di provenienza quindi di fatto diciamo, è un'applicazione abbastanza limitata eh, certamente la cittadinanza può comunque essere richiesta dagli stranieri questo avviene quando eh, sono mh, diciamo in Italia, risiedono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di determinati requisiti oppure eh, quei requisiti quali possono essere Beh, il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento di non avere precedenti penali di non essere in possesso quindi di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica poi si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio, la cittadinanza per matrimonio è riconosciuta dal prefetto, eh, dal prefetto della provincia, di residenza del richiedente. Eh, poi vi è tutto il problema. Magari ecco, in questo uditorio fra di voi vi saranno anche molti studenti che ah, sono in questa condizione, cioè gli studenti, la condizione dello straniero nato in Italia e che risiede in Italia. Ecco, può questo mh, straniero nato in Italia può eh, legalmente eh, richiedere la cittadinanza se appunto la residenza. E, eh, senza interruzioni eh, al momento in cui raggiunge la maggiore maggior età e deve richiedere di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento della maggiore età quindi Comunque, amore, sono attusate, facciamo, ci sono delle situazioni le poi chiaramente la normativa scusate scusate mi sento una scusa. Scusi, è eh, professore e, e, al muto la sentiamo oh. è sparito il collegamento audio il tuo collegamento audio vedo che c'è il microfono spento ma da quando è, è, è sparito il due minuti, da due minuti non di più stefano da due minuti ah. Ah, scusate, non, avevo, non, non mi era accorto di questo fatto. Eh, dove era arrivato al momento in cui è sparito il, co il collegamento audio, cioè al, alle metodi di, eh, in cui si ottiene la cittadinanza? A questo sì, era arrivato? Stefano, sì, sì, era sì, questo passaggio. Quindi avevo comunque brevemente, se sono due minuti all'incirca, eh, ripeto queste mh, ultime notizie che volevo fornire, che la cittadinanza italiana si è regolamentata, la concessione della cittadinanza da una legge eh, che è la legge numero 91 del 1992 che si fonda principalmente sullo ius sanguinis, vale a dire si è cittadini italiani eh, se i, diciamo, i propri genitori sono, hanno la cittadinanza italiana, quindi l'applicazione dello ius soli, eh, vale a dire la cittadinanza che si acquisisce per il fatto di essere nati, anche se figli di stranieri, sul territorio italiano costituisce diciamo una sorta di limitazione eh, è limitata soltanto ad alcune ipotesi particolari facevo prima l'esempio degli apolidi facevo anche l'esempio di coloro che sono figli di genitori di cui non si conosce la cittadinanza cioè l'origine quindi non ehm, è il caso eh, che talvolta si verifica dei eh, neonati che vengono rinvenuti eh, magari per strada oppure abbandonati e che quindi insomma non si conoscono i genitori ecco questi acquisiscono la cittadinanza italiana quindi per loro si applica il cosiddetto Io soli poi ecco il, il discorso collegato al riconoscimento della cittadinanza allo straniero richiede tutta una serie di requisiti il possesso di una serie di requisiti in particolare, il fatto di poter di, dover, di risiedere da almeno dieci anni in Italia, questo è uno dei requisiti: non aver commesso particolari reati. Eh, avere mezzi di sostentamento. Altro requisito per poter ottenere la cittadinanza italiana è il matrimonio e, e in questo caso appunto la richiesta presentata produce automaticamente, cioè una volta appunto riscontrato l'esistenza di questo requisito, appunto la concessione della cittadinanza oppure ehm, ecco vi sono comunque delle ipotesi in cui eh, la legge conferisce appunto la cittadinanza agli stranieri sulla base del possesso di requisiti, un po' come appunto accade anche in molti altri paesi. Certo ci sono situazioni in cui la cittadinanza può essere concessa anche per particolari meriti. Questo avviene, è avvenuto anche in alcuni casi, anche di recente, per premiare stranieri che si sono resi protagonisti di eh, azioni eh, che hanno come, come dire eh, di particolare merito. Ad esempio, hanno salvato la vita a gruppi di persone. È stato un caso nel Nord Italia in cui appunto dei eh, ragazzi proprio erano studenti che venivano, sono stati, eh, hanno partecipato diciamo a una, a, hanno contribuito alla liberazione dei loro colleghi studenti che in un autobus erano stati rapiti appunto da un dirottatore. Ecco vi sono eh, tutta una serie di requisiti che la legge prevede e che comunque regolamenta in modo molto preciso e tassativo. Ehm, certo la cittadinanza così come può essere concessa in casi molto limitati potrebbe essere anche revocata, cioè la cittadinanza allo straniero concessa allo straniero e questo si verifica sulla base di un decreto del 2018, il 113 del 2018, ehm, quando ehm, lo straniero ha compiuto alcuni delitti, alcuni reati per finalità di terrorismo o di eversione. Ecco in queste ipotesi definite dal legislatore in modo tassativo può essere revocata la eh, cittadinanza eh, italiana ecco ma che cosa significa essere cittadino lo abbiamo definito un difficile mestiere perché effettivamente eh, comporta anche una eh, consapevolezza o meglio la necessità di avere consapevolezza di quelli che sono i propri diritti e doveri c'è da però da segnalare una cosa molto importante mh, che riguarda la nostra carta costituzionale perché la nostra carta costituzionale che contiene eh, tutta una disciplina che riguarda i diritti e i doveri dei cittadini in realtà eh, diciamo nella sua disciplina eh, tratta anche di quelli che vengono definiti i cosiddetti diritti inviolabili che sono diritti inviolabili non solo del cittadino riguardano quindi non solo chi ha la cittadinanza italiana ma hanno direi anche un'applicazione molto più ampia cioè riguardano tutte le persone se noi leggiamo l'articolo 3 della Costituzione, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Ebbene, eh questo articolo che eh, appunto eh, è il cosiddetto principio di uguaglianza formale e poi eh, rende sostanziale anche perché impone allo Stato di rimuovere tutti gli ostacoli che limitano impediscono il rendimento dei diritti civili eh beh, eh, questo articolo in realtà si riferisce a tutte le persone, a tutti gli individui a prescindere da quelli che è eh, la loro cittadinanza infatti vi sono alcuni diritti che appunto devono essere considerati come inviolabili sono quelle posizioni giuridiche della persona che vengono eh, considerate essenziali perché innate nella natura umana che, car che caratterizzano la forma dello Stato democratico esse riguardano la libertà e, e anche valori fondamentali che sono, si potrebbero anche considerare preesistenti all'ordinamento giuridico tali diritti sono riconosciuti all'uomo in quanto tale e non soltanto come cittadino quindi nel nostro paese eh, le norme la nostra costituzione pro, pre, eh, prevede la protezione dei diritti individuali dei diritti in, inviolabili della persona a prescindere anche dalla cittadinanza formale, cioè dal dato formale della cittadinanza, quindi dall'essere cittadino o straniero. Vi sono diritti come il diritto al nome, all'onore, alla libera manifestazione del proprio pensiero, ma anche diritti che riguardano diciamo, il complesso diciamo, delle formazioni sociali, cioè il fatto che eh, un soggetto abbia il diritto di associarsi, di riunirsi, eh, anche, anche realizzare o, o, o unirsi a associazioni politiche, associazioni culturali, cioè i diritti inviolabili, i diritti più sicuri, i delle più di i diritti più sicuri, i diritti diritti per favore chiudete il microfono. I diritti inviolabili oltre a essere riconosciuti e sanciti dalla Costituzione sono tutelati anche dal punto di vista internazionale perché sono ad esempio riconosciuti anche dalle Nazioni Unite con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali che fu adottata dal Consiglio d'Europa nel 1950 sono riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che è in vigore dal 2000 cioè i diritti inviolabili della persona sono diritti di tutti e quindi come tali devono essere protetti, Qui, per questi non, diciamo, non importa la cittadinanza formale è sufficiente essere un individuo essere una persona e il nostro ordinamento effettivamente prove, prevede una tutela effettiva di questi eh, diritti tant'è vero che eh, disciplina eh, in modo articolato i diritti di libertà eh, ognuno di essi rappresenta una conquista dell'individuo nei confronti dello Stato eh, Essi garantiscono alla persona una sfera di azione libera dall'ingerenza stessa dello Stato. Ma pensiamo anche a diritti come ad esempio il diritto alla salute. Oggi il diritto alla salute costituisce, eh, come dire, uno degli, degli aspetti più controversi, uno, diciamo, uno dei temi eh, di più grande attualità. Eh, il diritto alla salute è di tutti, di tutti gli individui, a prescindere dal fatto che questi che gli individui la persona sia cittadino italiano o meno c'è una norma nella nostra costituzione che prevede all'articolo 34 la scuola è aperta a tutti quindi vi è un riconoscimento del diritto all'istruzione a frequentare la scuola ehm, che è diciamo esteso a tutte le persone non soltanto a chi ha la cittadinanza italiana certo i diritti eh, sono poi anche i cosiddetti diritti politici probabilmente la maggiore differenza che si, noi assistiamo diciamo così fra l'essere formalmente cittadino italiano e il non esserlo è il fatto che ehm, chi è cittadino italiano è nella pienezza dei cosiddetti diritti politici cioè può esercitare il diritto di voto può essere eletto in Parlamento, questi sono elementi certamente che sono riservati dalla Costituzione a coloro che hanno eh, la cittadinanza italiana, quindi eh, non può lo, strani lo straniero partecipare al voto per eleggere i deputati e senatori, non può partecipare essere eletto in Parlamento, però anche su questo punto devo dire che c'è stata una grossa evoluzione nel nostro ordinamento questo anche grazie all'Unione Europea perché prevede che le norme comunitarie prevedono e poi recepite dall'ordinamento italiano prevedono effettivamente anche la possibilità per i cittadini stranieri che risiedono in Italia e che sono comunque però cittadini europei quindi che sono cittadini di uno dei vari paesi dell'Unione Europea ecco gli danno la facoltà, la possibilità di poter esercitare il diritto di voto nell'ambito delle elezioni amministrative cioè vale a dire possono eleggere i membri, i componenti dei consigli comunali possono partecipare all'elezione del sindaco eh, potrebbero essere, se si candino, eh, candidano, essere eletti consiglieri comunali. Cioè, diciamo, soprattutto negli enti locali, noi assistiamo a una eh, sempre maggiore apertura verso lo straniero. Questo lo vediamo anche in altri istituti, al di là del diritto di voto che riguarda soltanto gli stranieri comunitari. Eh, però lo vediamo anche in alcuni istituti, alcuni statuti comunali, ad esempio hanno previsto eh, figure come il, eh, un consigliere aggiunto in consiglio comunale, uno straniero, quindi non comunitario, che possa essere partecipare e abbia anche la possibilità di intervenire nell'ambito delle sedute del consiglio comunale oppure eh, dei, degli organismi come di partecipazione come i consigli degli immigrati e così via cioè diciamo c'è un'apertura anche dal punto di vista giuridico nei confronti dello straniero che effettivamente è, eh, negli ultimi anni si è certamente potenziata ma che cosa significa essere cittadino? Beh, il cittadino, è chiaro, abbiamo detto prima, è titolare di diritti e di doveri. Però è anche un soggetto fondamentale, quindi, per lo Stato. All'inizio vi ho detto che non ci può essere uno Stato se non si tiene conto anche dei suoi cittadini. E i cittadini hanno bisogni e necessitano anche dello Stato. Quindi i cittadini... <ride> dovrebbero anche contribuire a migliorarlo lo Stato. Cioè la, la, il ruolo attivo del cittadino è molto importante. Questo ruolo attivo non si traduce soltanto nei diritti politici, cioè nel fatto di poter esercitare il diritto di voto, nel poter eh, divenire componente di un'assemblea politica, non è soltanto questo. Ma la partecipazione è anche qualche cosa di più cioè la possibilità di essere soggetti attivi che in qualche ma maniera contribuiscono anche a uno sviluppo di quello che è il nostro ordinamento ma soprattutto allo sviluppo della nostra società purtroppo questa particolare funzione sembra perico essersi pericolosamente smarrita ai nostri giorni oggi tutti noi, molti di noi so, siamo presi soprattutto eh, dalle nostre attività quotidiane eh, siamo, pensiamo soprattutto a difendere i nostri interessi individuali e perdendo così di vista il senso della collettività purtroppo appunto il senso della collettività è un qualcosa che si sta progressivamente perdendo e è proprio per questo che essere cittadini è un, difficile, è un difficile mestiere. Noi siamo sempre pronti ad alzare la voce, ad intervenire quando i problemi riguardano noi, riguardano il nostro privato, il nostro spazio vitale. E poi lasciamo fare ad altri e abdichiamo così ad un nostro sacrosanto diritto e dovere perché in realtà secondo la norma, le norme costituzionali l'essere cittadino comporta diritti e doveri e quindi anche noi dobbiamo intervenire anche noi dobbiamo essere soggetti attivi eh, infatti di solito come individui noi eh, di diritti eh, si parla molto spesso di doveri molto meno di diritti si parla con frequenza direi in tutti i contesti sociali culturali ed economici eh, però in realtà eh, il, i doveri e gli obblighi che eh, riguardano le persone che sono in capo alle persone sono spesso lasciati come dire un po' in secondo piano ecco quale ecco perché. Secondo me è utile anche domandarsi quali sono i doveri del cittadino. Eh, sui doveri in realtà se ne occupa anche la norma costituzionale, come dicevo prima. L'articolo 2 della Costituzione, oltre, prima, oltre a richiamare i diritti appunto, inviolabili della persona che vengono riconosciuti dalla Costituzione, prevede anche che il cittadino abbia dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Deve, deve... E quali sono questi doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale? Beh, il principale è probabilmente rispettare la legge. C'è un articolo proprio della Costituzione che impone a tutti i cittadini di essere fedeli alla Repubblica, e di osservare la Costituzione e le leggi. E questo sembra un fatto scontato, sembra un elemento come dire che si dà per assodato, ma in realtà eh, non è soltanto questo. In realtà rispettare la legge vuol dire anche fare in modo comunque attivarsi compiutamente affinché quando noi ci rendiamo conto che qualche fatto, qualche evento, in qualche misura, comunque eh, è nocivo per la comunità, noi ci dovremmo comunque attivare al di là del fatto che ci, si debba noi stessi rispettare la legge, ma ci dovremmo impegnare anche che i nostri, diciamo eh, i nostri vicini, i nostri chi, chi, chi, chi i, co, coloro che sono intorno a noi o, operino in tal senso. Qual è l'altro dovere fondamentale? Beh, anche contribuire attivamente a quello che è eh, in, diciamo a, a quello che è l'attività dello Stato e quindi con le proprie risorse cioè pagare le tasse questo è un altro elemento molto importante anche su questo come cittadini siamo un po' cittadini a metà chi non paga le tasse chi cerca di evadere beh, non è un buon cittadino perché tutti noi anche sulla base dell'articolo dell 53 della Costituzione siamo tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva quindi come dire anche noi ci dobbiamo impegnare in tal senso poi qual è l'altro elemento un altro è il cosiddetto difendere la patria può sembrare una cosa retorica non c'è neppure più l'obbligo del servizio militare come era in passato, però in realtà ogni cittadino ha il dovere di difendere la propria patria, dice l'articolo 52 della Costituzione. E questo come lo possiamo leggere? Beh, lo possiamo leggere e inquadrare anche su un piano più vasto. Certo, la difesa materiale, qual qualora ci fosse una guerra, un'aggressione, quella, diciamo così, è scontata, però dobbiamo anche poter interpretare queste disposizioni anche con un senso più vasto, più ampio cioè di concorrere comunque anche alla difesa della nostra società con le nostre azioni quotidiane eh, e chi, pensiamo anche a quanto eh, le questioni anche di interesse così collettivo tante volte noi non ci rendiamo conto di come non difendiamo la nostra società quando eh, magari eh, come d'estate eh, nelle spiagge buttiamo cartoni di pizza eh, sulla sabbia oppure le gettiamo a caso le lattine oppure, eh, appunto, oppure non mettiamo la mascherina eh? come ci viene richiesto da più parti per difendere la nostra società per poterla garantire, per fare in modo che in qualche maniera comunque questa società eh, comunque si conservi, si riesca comunque a mantenersi viva e soprattutto nei momenti di grande difficoltà, nei momenti di crisi che l'essere cittadino, essere soggetto partecipe, essere soggetto attivo essere un soggetto che comunque è consapevole di quelli che sono i propri doveri è importante. È importante proprio perché la società ce lo richiede e ce lo richiedono, guardate, non tanto come cittadino a questo punto, cittadino italiano, quindi giuridicamente, quindi dal punto di vista sol soltanto formale, ma come soggetto del mondo come eh, individuo che è presente in una comunità allargata che è la comunità eh, degli uomini essere cittadini quindi e anche essere uomini essere persone e quindi avere solidarietà verso gli altri riuscire in qualche misura eh, a eh, salvaguardare non soltanto i nostri interessi ma gli interessi di tutti gli interessi della comunità bene, vi ringrazio ecco, io eh, non so se c'è Magdalena siamo. siamo andati un po' lunghi ma insomma tanto ci conosci sia il sottoscritto che Stefano Abbondiamo sempre, abbondiamo. Bene, ci sono domande? Sì. sì. Bene, bene. vuole fare domande. Rossi. Eh, una... Buongiorno. Se sì, non stanno stato... domande, ci fa molto piacere, allora diciamo... Ordine, eh, potremmo fare se vi iscrivete sulla chat se voi indicate sulla chat chi vuol fare una domanda noi eh, l'ordine eh, la, la chat sì, sì. Ma non c'è un menu a tendine C'è qualcuno? Sì, c'è una chat a tendine Dite sì. sì. sì, inserirvi. richiede Posso fare una domanda per fare una domanda. È completissimo. Esatto il primo è guarda e poi c'è anche